è che spesso eh, la patologia del, della sindrome del piriforme si associa a eh, podisti che hanno problemi di pronazione. Oggi grande novità qui sul canale, non vi parleremo di allenamenti e nemmeno di scarpe ma ci è stato chiesto qualche giorno fa di gestire come eh, affrontare gli eventuali infortuni e di, e di conseguenza con l'aiuto di una carissima amica Cristina, maratoneta e super atleta che corre eh, trail in montagna e soprattutto fisioterapista, vi racconterò e ci è stato chiesto come eh, affrontare uno dei problemi principali di noi podisti amatori è la gestione dell'infiammazione al piriforme gestione del piriforme che solitamente richiede parecchio tempo per essere curata, e di conseguenza con pochi esercizi, ma sicuramente mirati, Cristina ci racconterà come fare, come gestirlo. Quindi lascia lei la parola vado ad intervistarla a Saronno. Ci vediamo alla prossima. Voi stay strong, keep running! Ciao! Buongiorno Cristina, tutto bene? Ciao Massi. Sì, tutto bene, grazie. Oggi ci racconti eh, un particolare problema dei podisti amatori del, del piriforme. Un podista si accorge del piriforme soltanto quando il problema si verifica. Ma che cos'è esattamente Cristina, il piriforme? Il podista si accorge del piriforme perché fondamentalmente è un muscolo che eh, viene molto sollecitato durante l'attività fisica. Il piriforme è un muscolo che si trova eh, nella regione glutea, eh, precisamente tra eh, il il femore, il gran trocantere e eh, il sacro, è un rotatore esterno dell'anca ed è uno stabilizzatore del bacino, proprio per questo interviene nell'attività dinamica come ad esempio eh, l'allenamento la, durante la corsa. È un muscolo che troviamo eh, in profondità nel gluteo, e eh, al di sotto del piriforme passa il nervo sciatico, tant'è che quando eh, c'è una problematica a carico del, del muscolo piriforme spesso viene confusa con una lombosciatalgia eh, perché ha una sintomatologia che è molto simile a quest'ultima patologia. Cristina, che cosa provoca eh, questa infiammazione al piriforme che eh, rende noi podistamatori molto frustrati perché non possiamo correre per diversi giorni? Allora la sintomatologia, come dicevo, è molto simile a quella del classico mal di schiena con irritazione del nervo sciatico, proprio perché c'è la compressione sul nervo sciatico, quindi avremo dolore nella regione glutea, avremo dolore eh, nella parte posteriore della coscia e talvolta questo dolore si irradia anche alla gamba fino al piede. Eh, una sintomatologia associata può essere anche quella del fastidioso formicolio al piede e eh, non ultimo anche una perdita di forza dell'arto inferiore compromesso. Siccome è una patologia che non si verifica immediatamente ma prende piede con, con i giorni e con, con le corse, in che condizioni? È consigli di, eh, di fermarci, eh, visto che comunque per noi la corsa è molto importante. Io penso che, eh, a prescindere dal piriforme, eh, in tutte le situazioni in cui c'è una problematica di dolore, bisognerebbe ascoltare il proprio corpo e quindi fermarsi. Nel caso specifico del piriforme, eh, io direi uno stop di eh, un paio di giorni. Può essere sufficiente per cercare di capire se la sintomatologia regredisce oppure no. Nel caso in cui questa fosse ancora presente, allora eh, è necessario fare magari indagini un pochino più approfondite, fare una valutazione posturale, una valutazione mh, anche da parte medica in maniera da poter aggiungere alla parte eh, terapeutica anche eh, una cura farmacologica. E dimmi una cosa, quando suggerisci di andare dal fisioterapista oppure invece quando eh, suggerisci di fare il fai da te? Eh, un elemento importante è fare la diagnosi. Quindi eh, ci sono dei test specifici eh, che ci permettono di capire se il problema è il piriforme oppure se c'è un problema di lombosciatalgia legata invece ad un'ernia o a una protrusione. Quindi questo è il primo punto. Successivamente, se il dolore persiste, sicuramente, come dicevo, è importante fare una valutazione, così come è importante il supporto farmacologico con antinfiammatori e miorilassanti. Spesso la eh, sindrome del piriforme si lega a problematiche di, eh, legate, alla, legate al bacino, proprio perché il piriforme è un muscolo stabilizzatore del, baci del bacino, quindi eh, problematiche che eh, emergono soprattutto nei podisti, proprio perché eh, utilizziamo molto gli arti inferiori durante la corsa. Ci possono essere delle patologie eh, legate proprio alla postura del podista e alle sue tecniche di corsa, può esserci un problema legato per esempio all'appoggio del piede,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 oppure ancora problematiche legate alla dismetria degli arti che spesso mh, sono legate anche qua a problemi della sacroiliaca, a problemi a livello del bacino, sempre di tipo posturale. E che esercizi potresti consigliare a chi ha problemi di piriforme per risolverli il più rapidamente possibile? Allora io suggerisco di fatto eh, tre esercizi che per me sono eh, importanti perché sono specifici. Sono esercizi di stretching proprio per cercare di eh, allungare eh, la, la muscolatura e eh, per ridurre la tensione che si, che si crea durante la corsa ma anche durante l'attività di vita quotidiana. Allora un elemento importante da considerare è anche come dormire. Spesso quando si è nella fase acuta eh, in questa patologia si hanno eh, grossi disturbi nel momento in cui si dorme. Il mio consiglio è quello di eh, dormire sul fianco e eh, di eh, mettere un cuscino tra le gambe, perché questo allevia molto la tensione sul, sul piriforme. Eh, Cristina, suggerisci anche di utilizzare la tecnologia e se sì, eh, quale tecnologia? Allora, dal mio punto di vista, eh, in questo caso è molto importante l'attività manuale. Attività manuale vuol dire esercizi di stretching che possono essere fatti autonomamente e eh, un altro elemento importante è farsi seguire da un fisioterapista perché se ci sono dei problemi posturali in questo caso è necessario essere seguiti eh, da eh, una persona dedicata che si occupi e che veda il problema e quindi cerchi di risolvere il problema alla radice eh, senza agire unicamente sul dolore. Siccome noi siamo ottimisti, quanto tempo ci vuole per, per guarire? Ecco, quanto tempo è sempre molto relativo. Eh, nel senso che, mh, come dicevo, può essere che nel giro di qualche giorno la sintomatologia dolorosa si risolva, come può essere che eh, si protragga eh, per settimane e anche addirittura per mesi. Diciamo che tendenzialmente se eh, dopo una settimana, 15 giorni, il problema non si risolve, allora dobbiamo cercare di eh, portarci verso una direzione di lavoro più completo e eh, lavorare anche sulla postura. E invece cosa dici? Come fare a capire se si è effettivamente guariti? Il segno clinico più evidente è il dolore, per cui direi ascoltiamo il nostro corpo e se il dolore eh, persiste vuol dire che la problematica non è risolta. Che esercizi suggerisci Cristina una volta risolto il problema per evitare che ci siano delle ricadute? io suggerisco sempre lo stretching sono molto favorevole a questo tipo di attività per cui secondo me alla fine dell'allenamento è importante fare degli esercizi di stretching soprattutto se l'allenamento effettuato è stato particolarmente intenso quindi esercizi come quelli che appunto poi andremo a proporre associati ad altri esercizi, per esempio a livello del corpo e oltre a questo stretching inteso come allungamento generale delle parti muscolari interessate e altro elemento importante, seguire le indicazioni eventualmente date da un fisioterapista per risolvere le problematiche posturali. E Cristina, ultima domanda, prossime gare che farai? Prossima gara eh, sarà una gara impegnativa in montagna eh, e sarà il Grand Trail di Courmayeur che farò settimana prossima, il 10 di luglio. Cristina, ultima domanda, quale sarà il prossimo argomento di cui vorrai parlarci qui sul canale? Ci sono davvero tante patologie, eh, quale secondo te è più importante eh, analizzare? Ma io direi che eh, tra le patologie comuni e le richieste che di solito mh, vediamo dai, da parte dei, dei podisti sicuramente una problematica che interessa molto è la fascite plantare, quindi direi che potremmo occuparci di questo la prossima volta. Va bene, grazie Cristina, ci vediamo alla prossima, stay strong! Grazie mille a te Massi e buona giornata a tutti! Per la sindrome del piriforme propongo tre semplici esercizi da effettuare direttamente a casa e senza l'assistenza del fisioterapista esercizio 1 sdraiati supina poggia la caviglia destra sulla coscia sinistra appena sotto il ginocchio e rimani in questa posizione per circa 30 secondi se la sintomatologia dolorosa lo permette da questa posizione possiamo passare all'esercizio all 2. Esercizio 2, sempre sdraiati supini. poggia la caviglia destra sempre sulla coscia sinistra, sotto il ginocchio. Da questa posizione fletti la gamba sinistra verso il petto e afferrala con le mani sotto il ginocchio. Mantieni la posizione per circa 30 secondi e poi cambia la gamba. E il terzo esercizio che propongo è eh, quello con l'utilizzo della pallina da tennis che andremo a posizionare sotto il gluteo. Sdraiati di nuovo supino, poggia la caviglia destra sulla coscia sinistra, poni la pallina da tennis sotto il gluteo e con il movimento del bacino, il movimento rotatorio del bacino, fai delle circonduzioni in maniera che la pallina eh, vada a eh, creare una pressione eh, sulla parte del gluteo dove si trova il muscolo piriforme.